A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti. Eccoci arrivati qui al classico webinar del mese insieme a Dai Io sono Arduino Schenato, hereforex.com. Mi conoscete, poi al massimo mi presento meglio. Un saluto a tutti quanti i partecipanti. Vedo che state entrando tutti nella sala, quindi aspettiamo ovviamente qualche minuto. Così vi posizionate eh, davanti al computer, senza popcorn. <ride> Lasciamo la serie TV di questa sera che vorrete vedere. Oggi si parla di. False rotture è un tema che nel, nell'ambito trading, insomma, penso di essere stato. Adesso non voglio fare no, il però tra i primi in Italia tanti anni fa a parlare di queste cose. E continuo a parlarne tuttora perché? perché a livello tecnico, a livello grafico, il mercato vive di false rotture, quindi si alimenta con queste false rotture, quindi avere una buona preparazione su cosa sono, come si formano e magari anche se si può come tradarle in questo webinar andremo a trattare quindi tutti questi temi, mm. va bene? Allora mentre intanto entrate tutti nella stanza mi presento un attimo Uh, faccio, uh, faccio una brevissima presentazione tanto vedo anche un po' gente che conosco ma vedo anche molte persone che non ho mai visto quindi uh, non ho mai visto il nome Quindi, bene, io uh, sono Arduino Schenato tra l'altro collaboro con IG da ormai il 2012 quindi sono ormai, abbiamo detto, uh, 10 anni quasi, uh, quasi 11 in realtà sono un cliente IG da molto più tempo quindi anch'io come voi sono, eh, il mio broker è IG, eh, ho questo sito dal 2010, earforex.com, ho i canali YouTube che potete trovare, come quello di IG, cerchiamo di portare sempre della eh, didattica, del materiale che possa essere funzionale all'obiettivo, ovvero a essere intanto consapevoli di quello che si fa, e poi, Prima di tutto essere degli, eh, come dire, no? de, de, dei gestori del rischio, quindi non perdere, e poi se si riesce, guadagnare e soprattutto essere costanti. Eh, in questo sito trovate un sacco di cose, un sacco di guide, eh, dei corsi formativi, alcuni gratuiti, alcuni no. Eh, trovate dei servizi operativi, il Platinum per esempio, lo Stock Insider, un sacco di cose, quindi se volete potete andare a vedere qui e anche il canale YouTube. Mm. Bene, facciamo price action, quindi io eh, sono stato proprio il primo trader in Italia che in tutta Italia ha girato nei primi eh, anni nel 2010, 2011, 2012 e poi tutto, tuttora in realtà eh, e ho portato in Italia in vari eventi anche dal vivo e non solo in realtà come oggi. La mia, il mio approccio al mercato che a livello tecnico quindi a livello di operatività proprio sul mercato è esclusivamente grafico esclusivamente relativo ai movimenti di prezzo ok ehm, quindi direi che mh, che siamo sul posto, nel posto giusto con le persone giuste e oggi si parlerà appunto di di, questo, di queste false rotture da chi le trada da chi le segue qui vedo svariati utenti del platinum per esempio comunque gente che è in Airforex quindi può confermare assolutamente allora eh, bene bene bene chi non sente eh, chi do se doveste avere dei problemi di audio qualsiasi problema sapete che a volte può succedere con con eh, GoToWebinar uscite e rientrate e non ci sono problemi questo è un po' la cosa che vi posso dire e che io lo uso da molti anni anch'io come IG ok? very very very good allora false rotture, allora intanto cosa si intende per false rotture e quali io utilizzo maggiormente tra l'altro qui abbiamo un grafico di euro dollaro che di false rotture eh, da un punto di vista operativo <ride> ne ha fatte veramente un sacco quella di oggi, che si sta venendo a confermare, potrebbe essere definita una falsa rottura al rialzo. Quindi siamo proprio perfettamente capitati nella giornata giusta. Fate conto che io eh, questo webinar l'ho programmato con i G un paio di mesi fa, quindi non è che potevo sapere che oggi leuro dollaro lo faccio, però meglio perché così abbiamo anche un esempio proprio dal vivo. Comunque detto questo, allora porto il, graf porto il grafico qui, che così non c'è nulla, perché vi faccio un disegnino e vi faccio capire di che cosa parlo. Quindi entriamo subito nel vivo del webinar. Allora, se avete domande, avete visto, c'è la chat, quindi potete scrivere, intanto saluto tutti perché vedo vari svariati, buonasera, buongiorno e buonanotte, quindi buongiorno buonasera a tutti, io adesso vi mostro delle cose, se non risponderò subito alle domande non preoccupatevi che tanto poi rispondiamo a tutti, ok? Allora, le false rotture che cosa sono? Perché dico che il mercato vive di false rotture? È così, poi ve ne accorgerete, oggi sfacciamo un po' di teoria, poi voi magari potete andare a vedere i grafici nel passato, vedrete che cosa succede, magari fate un po' di paper e andate a vedere poi nel, nel prossimo futuro quando succede qualcosa, ve lo scrivete, ve lo annotate e capite. Allora, il mercato, solitamente, un qualsiasi mercato, eh, diciamo che ha due, eh, tre, tre strutture di tendenza che può avere, no? C'è una tendenza short, poi più o meno bella, una tendenza long, più o meno bella, e diciamo chiamiamola cosa una struttura a tendenza laterale no? dove magari fa questo ok? così ho anche unito i pezzi i mm? mercati tendono a muoversi così quindi io mh, per natura siccome mi piace essere molto positivo di mio come, eh, anche come trader mi piace essere molto eh, reattivo anche ai chiamiamoli fallimenti alle perdite a quello che volete come chiamarli non c'è problema quindi Uh, diciamo che io festeggio sempre, um, gestisco le cose in maniera molto molto ottimistica e uh, il trading lo vedo in maniera, seppur è un lavoro difficile, uh, lo, lo cerco di tenere semplice, e, um, keep it simple e, e, e uso spesso questa, questo mantra che è il less is more, no? il meno è più, quindi il tre, in, in effetti il mercato cosa può fare? Può scendere e salire, può, può avere una tendenza al ribasso, una tendenza al rialzo, e può avere una situazione in cui in un momento storico che può durare più giorni, più settimane, più mesi, può stare laterale, quindi con delle bande di oscillazione. Non fa altro il mercato, avete capito? Quindi il mercato tende a muoversi in tendenza short, long o sta laterale, quindi è inutile che noi ci andiamo a intrigare in studi troppo complicati, eh, molto spesso anche confusionari, che hanno troppe scelte operative, quando invece abbiamo poche scelte operative, cose molto semplici, cose che si sanno far bene. Se ci sono si fa, se non c'è non si fa, poi si gestisce. Uh, in queste fasi, quindi tendenza short, lateralità range, tendenza long, Praticamente sempre noi troviamo delle false rotture. Noi troviamo dei momenti in cui il mercato fa finta di andare da una parte, adesso e va dall'altra. Questo potrebbe essere la, come dire, eh, la definizione, mm, no? Eh, una volta c'era il Devoto Oli, no? Il del vocabolario, ci sia ancora eh, da, da, da vocabolario: eh, falsa rottura. Uguale, il mercato ti fa finta di andare in una direzione e va dall'altra ecco diciamo che in maniera molto semplicistica è questo quindi sia se siamo su un trend ribassista sia se siamo su un trend rialzista e sia se stiamo in una lateralità ovviamente essere un po' ampia vedrete che ci troveremo di fronte a delle eh, situazioni in cui ci, può delle, ci possono essere delle false rotture cioè dei momenti in cui il mercato fa finta di andare da una parte e poi scivola giù oppure siamo su una zona laterale fa finta di continuare a salire e poi scende oppure fa finta di rompere al ribasso e poi riprende oppure guardate va va va va fa finta vedete di scendere bene. poi riscende ancora qui rompe e poi riparte quindi la falsa rottura cancello quello che ho fatto adesso è questa quando il mercato fa per esempio così e poi fa questo e recupera cioè sfalsa per esempio dei minimi, poi magari spinge qui, fa così, e fa questo, eccola qua, queste qui sono false rotture, sono falsi massimi, quindi il mercato fa dei rialzi e poi li riprende e rientra giù, diciamo che da un punto di vista teorico con i disegnini è abbastanza semplice, poi ovviamente bisogna andare sul mercato, da un punto di vista laterale dove spesso le false rotture sono ancora più facili ma in realtà non è proprio così però soprattutto per chi all'inizio potrebbe essere no? uh, abbastanza semplice vedere le false rotture è quando c'è un range il mercato fa range il mercato magari fa il suo ovviamente e poi va qui e fa questo pam, pam e recupera lo potrebbe fare anche in più giorni eh? quindi io uh, vado a lavorare su Uh, grafici daily e weekly ecco questo non mi sono scordato di dirlo per chi è qui ovviamente non ha mai sentito nulla di me e di quello che faccio tutta questa tutto quello che sto dicendo infatti io gli esempi che prenderò sono principalmente su daily e su weekly ok adesso andremo a vedere anche degli esempi anzi mi piacerebbe che voi stessi mi uh, dic mi, mi, mi, mi diceste mm, un mercato e andiamo a vedere come questo mercato ha reagito non so negli ultimi 3-4 mesi 2-3 mesi adesso vediamo Potrebbe essere anche solo due o tre settimane perché potrebbe averne data qualcuna molto, molto mh, nel, nel passato recente. Si è comportato con queste false rotture. Quindi, se avete qualche mercato, volentieri a me piace non avere slide e andare proprio sui mercati diretti, sui mercati attuali. Ok? Quindi, eh, questo è un po' la cosa. Quindi, qui poi sale, poi magari rompe e poi magari rompe e va. Guardate cosa ho disegnato senza volere, in modo così inconscio. Guardate cosa ho disegnato. Ho disegnato questo. Poi lui cosa fa? Fa una falsa rottura e continua. Diciamo che il mercato vive di questo, il mercato ha bisogno di andare a prendersi, siamo qui, di andare a prendersi questo e poi andare giù. Uh, si dice che no, il mercato a volte ha bisogno della liquidità no, che c'è qui, quindi per esempio di stop loss, di, di, di ordini che ci possono essere qui per andare poi ad avere più forza nel movimento. Poi, sinceramente a me non interessa il perché del perché del perché per fare trading a me interessa capire il movimento, capire come si muove il mercato e da lì andare a definire un piano d'azione e un'operatività quindi a me non interessa tanto, ripeto, i motivi che, fan, che portano a molte volte ci sono persone che si avvicinano ai mercati si avvicinano al trading e vanno a... Um, focalizzarsi molto su ah ma siccome la macroeconomia dice così ed è uscito quel dato così ma il mercato ha fatto l'inverso non capisco perché allora mi chiedono perché Arduino ha fatto così se l'inflazione è i tassi sono la Fed fa questo, la BCE è quell'altro e questo è quell'altro e non si capacitano e poi si bloccano, fanno freezing no, e non riescono a operare perché vanno a cercare di capire il mercato quando il mercato spesso si muove anche irrazionalmente, non per forza perché deve muoversi in quel modo. Ecco perché io mi affido esclusivamente a dati grafici, di time frame alti, pur facendo un trading di breve termine medio, ciò per me significa qualche giorno, qualche settimana, e le mie Strutture grafiche, quindi per esempio in questo caso parliamo di false rotture. Le false rotture le vado a identificare esclusivamente su grafici daily, weekly. Ok? Va bene? Adesso vi farò un po' di esempi qui. Più che altro perché a me le false rotture, seppur ci sono spesso sia in svariate strutture, io preferisco lavorarle nella tendenza short, nel momento in cui abbiamo un mercato che ha una tendenza short chiara, nelle tendenze long viceversa, quando un mercato è long chiaramente, e quando ci sono dei range va benissimo, perché se i range sono range e sono ampi. Adesso, per esempio, prenderemo magari possiamo prendere l'oro, l'oro è a un range esteso da, da anni, da un paio d'anni, e quindi quello, per esempio, potrebbe essere. Comunque, avete capito? Allora, in questo caso, qui, per farvi un esempio, poi vengo anche da Giuseppe che mi dice già che ha visto forse un titolo, poi lo vediamo, e lo vediamo, sì sì. Allora, guardiamo qua, allora, il mercato intanto io vado sempre su weekly e capisco la direzionalità. Perché voglio la direzionalità? Per me la direzionalità è importante perché eh, io ho bisogno di cercare le false rotture principalmente in trend quindi se c'è un trend molto stabile, molto persistente come è per esempio questo trend del grafico di euro-dollaro weekly, settimanale ehm, non vado a cercare delle false rotture per andare long difficilmente Ok? quindi eh, tutto quello che potrebbe fare quando lui inizia un movimento e potrebbe da per esempio guardate qua, lui potrebbe fare, vedete che fa dei minimi e poi li rompe, li recupera queste cose qua, se è un trend chiaro, non le vado a vedere, non le vado a lavorare. Cerco di lavorare esclusivamente o comunque di porre come eh, importante, di, di avere come informazione operativa importante esclusivamente le false rotture che, si, che avvengono in trend. Quindi in questo caso in un trend short quali saranno? Quelle che sparano verso l'alto e recuperano. Adesso ve le farò vedere. Quindi in questo caso no. Eh, oppure, quando ne vedo altre, potrebbe essere un po' questa, però non questa è quella più evidente, quindi io non vado a fare il contro trend. diciamo, se il trend è chiaro con le false rotture. Attenzione, a volte, in certi casi, può essere anche buono e profittevole, ma a noi non interessa, ok? A noi interessa che cosa? Interessa fare guadagno, interessa essere costanti, interessa che il trading ci dia... Uh, un reddito reddito cosa significa? non è rendita lo dicevo anche ieri con i miei trading room è un lavoro, quindi il trading è un lavoro e uh, dobbiamo cercare di portare a casa il nostro nelle varie oscillazioni del mercato ok? quello che io faccio tanti anni io sono un trader indipendente oltre a avere anche il sito che vi ho fatto vedere eccetera. ok? quindi uh, in questo caso tra l'altro faccio trading ormai da 17 anni quindi potete ben capire che un pochino di esperienza ce l'ho Uh, allora andiamo a vedere poi perché poi il daily solitamente anche se anche il weekly diciamo ci può dare delle impostazioni uh, il daily è quello che è un po più operativo no è quello che ci dà spesso i, uh, i trigger di conferma le, le situazioni confermative già di un weekly di un certo tipo in questo caso specifico per esempio uh, prendo magari le ultime da qui le ultime mesate, quindi da marzo ad oggi c'è un sacco di roba qui, eh, non vorrei essere troppo, eh, Cioè, non vorrei però siccome ci sono esempi, cercate di seguire, non vorrei essere troppo lungo, dopo andiamo a vedere anche il titolo di Giuseppe, però per farvi capire. Allora guardate, c'è una tendenza, ci troviamo su un massimo, quindi il mercato pull back ogni volta che fa pull back, quindi ogni volta che fa questo, lui potrebbe generare delle false rotture, oppure continuare. Ecco perché... Ormai da un po' di tempo, da anni ormai, utilizzo il paracadute, cioè lo stop ampio. Però adesso vi spiego. Allora per esempio qui abbiamo movimento massimo, in questo caso quindi abbiamo il primo massimo che può portare giù. Guardate cosa succede, il mercato va, sfalsa, rompe i massimi e poi recupera. Questa è la prima falsa rottura in un mercato in trend. È ovvio che io solitamente opero con dei trigger, con dei segnali, quindi ci devono essere poi dei trigger operativi, sarebbe meglio che il mercato mostrasse dei trigger. Quando è che la falsa rottura è, ha più efficacia nei pullback? Quindi quando il mercato fa questo, cioè quelle migliori da prendere. Eccola lì, vedete? Pam, falsa rottura. Quando eh, nel movimento di falsa rottura lui fa due tipologie di setup. La prima possiamo definirla la pin bar, quindi questa, quando lui sullo, sullo short ovviamente fa questa, sul long farà questa. Quindi crea una barra con poco corpo sopra e uno spillo abbastanza ampio, un'ombra abbastanza ampia. La seconda, che può essere riferibile a una falsa rottura assolutamente tradabile e quindi mh, che giustifica anche un'operazione, è quando lui nell'ottica short aumenta di volatilità come ha fatto oggi per esempio cioè lui crea una barra di vola alta col corpo grosso quindi e ovviamente long al contrario una bella barrona verde o bianca dipende da co che colori usate quindi una barra bella bullish quindi con volatilità piena corpo pieno e al contrario così quindi io, una di queste due, nell'ottica delle false rotture nei pullback, sono le due barre, due tipologie di candlestick che preferisco vedere quando si viene a verificare un false breakout, una falsa rottura. Gli aumenti di volatilità sono per me importanti, o le pin bar, cioè queste qua prime che avete visto. È tutto chiaro? Fin qui avete domande? Adesso vediamo un po' la situazione. Ok? È tutto chiaro? Bene. Allora, essendo queste due le tipologie, guardiamo qua lui qui non fa, vai, questo qua è il primo, qui guardate, lui sfalsaro, fa falsa rottura, ma non fa, qui, non fa né una pin bar, questa, e non fa nemmeno un aumento di volatilità, quindi non, non ingrossa il corpo. Dov'è che invece lo fa? Sulla terza, guardate qua, lui fa la, il primo pullback, fa la prima falsa rottura, e poi fa la vera falsa rottura, che è questa, Guardate che bello, lui va, rompe, addirittura rompe in chiusura i massimi precedenti, e il giorno dopo si rimangia con volatilità piena, corpo pieno, eccolo lì, tutta la vola precedente. Grafico daily, eh? non grafico a 15 minuti, a un'ora, quello che volete, 5 minuti, 1 minuto, 30 secondi, 20 minuti, 4 ore anche. No, voglio vedere un grafico daily o anche weekly in realtà, No, il daily diciamo su queste cose è molto molto... Informativo perché addirittura anticipa spesso degli swing high o low sul weekly che poi diventano addirittura delle conferme operative vabbè. Ok? quindi in questo caso qui abbiamo le caratteristiche di un false breakout, qui cancello tutto, con aumento di vola in trend, qui avevamo un trend short di lungo termine non serve che vado indietro ma anche questo, guardate qua guardate qua, scusate ma Ve li vedo qua con voi, eh? Non ho no, io, sapete, non mi preparo cose, guardo con voi il mercato. Allora, guardate qua: Pam, falsa rottura, non c'è aumento, forse qui un po'. Qui si poteva provare a fare un'entrata, poi vi dico come si fa a gestire. Questa, pam, guardate qua, pam, eh? Bella, bella. Va bene, andiamo sull'esempio, quello che avevamo fatto prima. Eccolo qui. Questo è l'esempio, quindi siamo in una tendenza. Prima falsa rottura non genera aumento di volatilità e nemmeno pin bar, addirittura poi genera delle pin bar long. E qui invece, questo è anche un doppio massimo lower close: è uno dei miei trigger operativi. Trovate anche tra l'altro degli webinar sia sul, sul canale di G che sul mio dedicati a doppio massimo lower. Quindi eh, trovate tutto. E qui quindi si può gestire un'operazione. Come si va a gestire un'operazione? Adesso oggi non è il momento di eh, spiegare eh, come entro, come esco, anche perché la gestione, sapete, è molto molto delicata. Noi sul platino ogni giorno facciamo le trading room. Eh, io faccio vedere quello che faccio ogni giorno, spiego insomma, eh, però però però assolutamente direi eh, che questa è per esempio gestibile dove si può andare ad entrare più o meno su questo livello quindi più o meno sul livello di rottura e lo stop come sapete a me non piace mai metterlo troppo vicino eh, dove si potrebbe mettere qua bisognerebbe vedere dov'è il... Eh, perché per me è uno stop paracaduta, è il massimo investimento, infatti io lo chiamo, ho un modo di vedere il trading un po' mio, mi sono fatto nel tempo, gli stop classici che vedete scritto ovunque, il risk reward e tutte queste cose qua, non li, li ho fatti anch'io, ma da un po' di tempo non li, faccio cose un po' diverse, quindi ehm, sto praticamente short da qui, posso per esempio prendere la volatilità di questa barra, raddoppiarla qua, e mettere un paracadute qua sopra per esempio, quindi cercando di evitare che lui mi faccia un ulteriore falso, ok? al massimo potrei uscire, perché altrimenti qui, se lui fa un ulteriore falso la terza volta, solitamente al terzo punto, al quarto, questo continua, però il trend è molto forte, lui ha continuato, quindi se io vado a vendere qui, facciamo esempio 1.10.5, 1.10.50, e il massimo è a 1.11.80, il mio stop paracadute va minimo messo o, o metà o, io vi, dipende anche se ci sono degli swing precedenti, qui possiamo metterci o a metà o addirittura a, ah, fatto 100 la volatilità qua si può anche raddoppiare e mettere 100 qua, quindi tenere almeno un paracadute del doppio della volatilità mh, del mio uh, setup di entrata. Mh. Poi vabbè la gestione non è oggi il momento, è molto importante. Sapete che io ho fatto anche dei corsi, dei seminari, dei video su questo, sulla gestione. Quindi ci sono tutti anche in rete, ci sono anche quelli sul sito eccetera. Guardate un'altra falsa rottura. Questa qua questa volta è fatta con una pimba. Guardate che bello. Lui praticamente va qua sotto, crea il primo ritracciamento. Qui lui fa, vedete, fa minimo, massimo, primo swing. Secondo swing, bam, guardate qua pavimento, va a fare lo swing, rompe il massimo precedente, va a testare gli altri, sfalsa, quindi quando dicevo che il mercato va in una direzione e poi, quindi rompe dei massimi precedenti nel caso short e poi li recupera, e se li recupera attraverso una pin bar o un aumento di volatilità con il corpo ampio il corpo lo voglio ampio, in questo caso comunque era una volatilità ampia lo stesso perché abbiamo vedete, eh, lo spillo molto molto ampio e anche qui short qui, anche qui dove si può mettere il paracadute? Uh, io lo metterei almeno qui, mm? Metterei un paracadute ampio, quindi voglio investire 100, facciamo esempio, quei 100 li, li spalmo meglio perché così nel caso in cui si inizia ad andare qua potrei valutare se quella è una falsa rottura o meno, quindi perdere meno nel caso in cui voglio uscire, o addirittura rientra poi, quante volte vi è successo, ditemi, No, di fare le classiche cose che ormai dicono tutti i libri di trading, tutti quanti, ah c'è il pattern, no? io entro long sul pattern e metto lo stop qui, poi lui fa così, ti fa la falsa rottura, poi rientra e tu sei lì. No? Quindi diciamo che mm, io ragiono un po' in modo diverso, ok? quindi preferisco avere questi stop. Uh, paracadute, poi andiamo a vedere altre situazioni di, uh, questo non può definirsi un uh, qui beh, bellissimo questo però non è una falsa forse questa si potrebbe definire una falsa, vedete questa perché lui continua al ribasso fa il primo massimo, poi ne fa un altro ma non fa aumento di volatilità, poi ne fa un altro fa aumento di volatilità, lo fa più qui l'aumento di volatilità, quindi in realtà si può aspettare anche una candela in più a volte eh. guardate che aspettare qualche barra in più a volte, una barra in più non è importante, cioè anzi a volte è, può aiutare se non vi è chiaro, cioè stare fermi è un'operatività ricordatevelo stare fermi può essere assolutamente un'operatività profittevole a volte, quindi non operate se non c'è una situazione chiara eh, come abbiamo detto, l'obiettivo è quello di fare bene di fare trading per guadagnare mm. Um, anche qui qualcosa io volevo arrivare su questa questa è proprio uh, la situazione che devo dire oggi si viene a creare e questa si può definire una falsa rottura uh, perché? perché guardate che cosa succede lui praticamente è in un movimento short l'ultima gamba è questa qui guardate aveva fatto una bella pimba. non aveva fatto falsa rottura di massimi veri di, di, primo, di un altro pullback però era tradabile io ho tradato tra l'altro ho anche preso qualcosina perché poi sono riuscito a uscire benino, cioè ha preso poco ma ha preso qualcosa, ecco che qui guardate, il mercato ha fatto un massimo, un altro massimo e qui ha fatto ieri, l'altro ieri, insomma negli ultimi giorni ha tirato su parecchio, ha fatto un bel rally al rialzo e guardate un po' quest'oggi, aumento di volatilità ribassista, quello lì, quindi sfalsa il massimi, fa un falso, no? fa pensare a tutti di voler crescere ancora, io stesso eh, qui ero più long, idealmente nel breve, per andare magari verso qui e poi magari tornare short, questa diventa la classica falsa rottura con aumento di volatilità che può portare a un'ulteriore gamba ribassista o comunque ritornare magari sui minimi uno si può fare un trade, ovviamente poi si gestisce ricordiamoci che il mercato tutto quello che ci dà è, è, è, deve essere gestito eh. non è che noi, ah beh, qui allora adesso vai 95 vai boh, non lo possiamo sapere noi siamo trader quindi non, io da trader non sono un, uh, una persona che deve andare a prevedere ciò che fa il mercato ho una view la mia view la rispetto cerco di essere sicuro di quella che è la mia view ma se il mercato fa altro devo gestire, mi raccomando io faccio quello che vedo il mercato fa una cosa, io cerco di fare quello che mi dice ok quindi in questo caso può diventare interessante domani mattina noi per il 1, ne parleremo qui eh, sicuramente molto interessante come fa questa rottura mh, prezzo che è ritornato al, addirittura non solo sotto i livelli di massimi precedenti in grande volatilità ma addirittura sotto l'area 1 della zona questa qui praticamente che ho avevo segnato per appena sopra 1 che sapete è anche un'area psicologica no quindi Uh, domani si potrebbe pensare di inserire un entry poi la grande volatilità ci potrebbe permettere anche di inserire un entry leggermente sul ritracciamento quindi tipo in area 1.01.20 1.00.20 1.00.10 anche qui, eh, qui il paracadute in realtà si può anche non mettere troppo ampio però a me piace sempre avere la tranquillità che anche se sale molto non vado a, ad avere problemati quindi se, se entro short qui per esempio mettersi magari a 1.03 1,0310 con il paracadute può essere buono. Mm? Abbiamo spazio, eh, rischiamo 100. Facciamo esempio qui, questo è il nostro investimento massimo. Cerchiamo di andare a prendere magari questo minimo o andare a prendere anche i, eh, lo 0,97, 0,9650. Se ci va potrebbe eh, farsi quel minimo. Quindi si va a lavorare su questo. Bellissimo perché oggi, ripeto, l'euro ci permette di avere un buon trigger. La sterlina no perché non aveva fatto un vero... Cioè, sì. Da un trigger ma non è una, una falsa rottura di quelle che volevo mostrarvi eh, per quanto riguarda dollaro yen mm, dollaro yen nel recente passato ne ha fatta una bella eccola qua questa qui che si nota meglio sul daily sul weekly questo qui sarebbe il weekly io l'ho anche tradata tra l'altro l'ho anche condivisa con gli utenti platinum eccola qui questa sarebbe la falsa rottura che voi vedete sul weekly sul daily sarebbe questa ve la faccio vedere eccola qua vedete cosa è successo, qui avevamo una tendenza long e eh, il mercato, guardate qui che falsa rottura che fa, super spettacolare, minimo, qua falsa rientra, tra l'altro con una barra spillo anche in volatilità recupera, se voi andate a mh, prendere queste due barre, quindi la barra rossa e la barra verde, se noterete, noterete che diventa una pin bar. quindi se andate a eh, prendere la prima è una barra short, la seconda va ancora più giù, falsa i minimi, recupera e diventa una pin bar in due candele. Falsa rottura, con pin bar aumento di volatilità. Bellissimo. Io ho tradato poi la chiusura settimanale, perché la chiusura settimanale è questa poi, però la falsa rottura c'era tutta, eravamo in un mercato in tendenza long, nel medio termine, abbiamo visto il weekly come importante, quindi vedete che anche il long, la posiziona, il posizionamento long è sicuramente un posizionamento... Che si può fare ed è identico, ok? nei trend eh, definiti come per esempio il dollaro yen, l'euro dollaro, possiamo anche metterci il neozelanda dollaro, eh, boh, ce ne sono un sacco, ok, ci sono un sacco di cose, quindi possiamo vedere questo, questo perché è sicuramente interessante, per quanto riguarda invece i trading range, noi abbiamo l'oro che tra l'altro oggi crea una falsa rottura anche, se molto eh, da attenzionare eccolo qua questa è una zona di domanda e questa è una zona di offerta a lungo termine questi sono i classici no? i classici come dire uh, trading range di lungo termine uh, su questa zona bisogna stare molto attenti perché proprio dovè, eh, si potrebbe venire a creare un, una falsa rottura per esempio anche se in questo caso l'oro, il dollaro forte tutto quello che volete potrebbe in effetti portare anche un movimento più ribassista eh? però dobbiamo essere molto attenti guardate qui, qui non è andato a sfalsare eh, i massimi però la possiamo comunque identificare questa come una pin bar con falsa rottura perché? perché in realtà sì è vero che qui ci sono i massimi guardate quanti massimi qui aveva fatto importanti che poi avevano buttato giù i prezzi eh? tanti quindi il fatto che lui sia arrivato qui e qui abbia fatto questo andando a ritestare i massimi qui e poi è venuto giù facendo una pin bar questa qui si può definire una pin bar nel range da vendere ovviamente siamo su un weekly quindi il weekly tende a svilupparsi ovviamente ci mette di più come se guardate un mensile è normale è normale che sia questo no cioè è una barra weekly sono set una settimana quindi eh, lo sviluppo del trend, dei movimenti, è sicuramente uno sviluppo maggiore, ci mette di più, può darvi di più, ma ci mette di più. Io li trado questi time frame, eh? io la giuro solo con questi time frame, weekly e daily. Hm? Però vedete che poi nell'ottica operativa vi assicuro che l'accuratezza grafica, ovviamente io facendo solo prezzo, io non guardo le news, non guardo il calendario, non guardo niente di quello, io guardo solo il grafico e mi fido del grafico. È ovvio che se mi devo mettere a guardare un grafico a un'ora, a 15 minuti, addirittura peggio più giù, non posso fidarmi totalmente, qui invece mi fido totalmente, con i miei stop, con la gestione del rischio, con anche certe chiusure in perdita, per carità, che non adesso non pensiate che, ma mi fido ciecamente del prezzo, price is the king, no? il re è, il prezzo è il re. Allora andiamo a vedere che cosa ci stava dicendo Giuseppe, perché all'inizio Giuseppe, adesso penso che vi ho spiegato anche un po' facendo anche degli esempi, eh, anche diversi, quindi long, short, diversi mercati, dollaro, yen, euro, dollaro, eh, oro con questo trading range di medio e lungo termine, insomma, ce n'è. Eh, diceva: diceva, mh, Giuseppe. Diceva eh, buonasera, forse Apple nel daily. Quindi andiamo a vedere Apple. Eh, vediamo un po' Apple. Eccola qua, all session, eccola lì la prendo subito allora beh, intanto adesso dobbiamo vedere il daily però allora bene mi piacciono queste, queste queste domande perché? perché così capite un po' quello che io penso allora, intanto il settimanale dico a Giuseppe ma lo dico un po' a tutti ha una chiara tendenza negli ultimi mesi? voi vedete una chiara tendenza qui negli ultimi mesi? domanda? Io no, io no, poi che Apple sia un ottimo titolo, che sia long da sempre, benissimo, ci sta eh, nell'analisi, però se vogliamo nel breve non c'è una chiara tendenza, quindi attenzione perché le false rotture, quando non c'è una chiara tendenza, io sto parlando delle false rotture nelle tendenze o nei trading range consolidati, eh, sono le cose migliori, quindi la struttura deve essere sempre molto chiara ragazzi, ok? Struttura molto chiara, detto questo eh, io per fare qualcosa qui aspetterei prima la chiusura settimanale, siamo a martedì, ci vogliono qualche giorno, non è un problema, magari chiude qua, magari chiude qua e, eh, e poi magari potrei andare a vedere mh, le varie cose, eh, qui in realtà sì, si potrebbe definire come falsa rottura, però l'andamento non è chiaro perché adesso è short nell'ultimo periodo, ma era stato long, e c'era stata una grandissima gamba long, quindi è un particolare magari fa questo e poi recupera, attenzione, è molto importante che nella price action trading, nel price action trading, che faccio io almeno, che è quello un po' più puro, poi io l'ho personalizzato, ho messo dentro no? i trend, la volatilità, i livelli, i livelli di estensione, tutta una serie di gli swing, però tutto, tutto prezzo, e quindi io ho bisogno di, eh, di una struttura che sia, il, il più possibile chiara se per esempio mi guardo in questo caso Apple mi viene in mente e vi faccio vedere dove potrebbe essere una falsa rottura che vedo qui in un trend più chiaro perché se io vado qui sul settimanale dal mese di aprile al mese di giugno quindi no eh, c'era successo questo guardate qua quindi da aprile a giugno guardate qua il mercato aveva iniziato a muoversi sotto i minimi quindi qui vedete che se io non vedo questa parte, perché questa parte poi ha un po' negato il tutto, io eh, vi dico che qui c'è un cambio di tendenza, almeno nel breve, no? Normale. Ok? Quindi io sono più propenso a vendere. Se io vado ad avere quindi un trend definito di quel tipo sul daily, che quindi è uno short, guardate cosa succede qui. Succede il primo movimento di pullback, pam pam, lui lo risale questo falsa rottura aumento di volatilità barra di aumento rottura dei minimi movimento questo mi serve a me due tre quattro giorni o settimane se sono su un weekly in questo caso è un giornaliero e vado a prendermi il mio ok quindi preferisco quando lui fa queste cosine qua per esempio in questa fase qui eh, poteva essere più chiaro magari longa anche ma non ha mai fatto le false rotture sui pullback qui mm? Sto cercando di vedere se c'è qualcosa che è interessante, ma no. Quindi le false rotture al rialzo in un trend long? No. Le false rotture al ribasso in un trend long? Sì. Questa è bella, per esempio, no? Sfalse recupera. Vabbè, poi dovremo andare a vedere. Hm? Ho risposto, penso, alla domanda di Giuseppe. Allora, Silvia dice: Mi sono allontanato un momento dal computer e non so se faccio una domanda già detta quando sono davanti a un key buy. Potrei avere quella che tu chiami una falsa rottura? o Sto dicendo una cosa del tutto strampalata, ma io il key buy non lo uso. Silvia eh, è un pullback. Si sì, ci potrebbe venire a creare un, però io non è un pattern che uso. Hai capito il key buy? Chi sell? Seppur conosco eh. Oliver Velez e Greg Capra nel. Nel libro Master Trader ne hanno parlato molto bello. uno dei libri più belli, non più belli, cioè, per, cioè, lo, lo metto tra i dieci libri di trading. Secondo me è interessante, però io sto parlando di false rotture qui, ok? E quindi non, boh, c'è cioè il chi buy benissimo. Qua ne vedo qualcuno, questo per esempio chi ehm, forse anche questo, ma non proprio, però questo sì. E, però quello deve partire. Quindi io ho proprio un modo mio cioè io vi sto parlando di un'esperienza mia vera non, non ci sono cose che ah, metti lo stop piccolo così dopo fai 1 a 7 1 no? a 8 sono tutte cose se... lasciano un po' il tempo che trovano nel vero mercato bisogna cercare di guadagnare eh, non... cercando di gestire bene le cose vedendo e valutando mm. ok, Fabio mi confermi anche su Eurofranco c'è stata? Urca, Eurofranco non mi piace tanto, è un cambio che non tendo a non fare, comunque lo vediamo. Eh, Eurofranco, ragazzi. Ok, allora il daily è così. Quando c'è stata? C'era stata qui. Qui c'era stata il giorno venerdì eh, 2 settembre, io non lo trado questo mercato, però venerdì 2 settembre questa in una tendenza short si poteva identificare come falsa rottura, sì. Con la pin bar, quindi qui avevamo il massimo, qui ne avevamo già uno, però questo è quello che poi lui ha falsato. Vedete, pam, ha fatto la prima barra, benissimo, questa qui è la pin bar con falsa rottura. Rottura dei minimi, stop sopra 1, quindi paracadute ampio e adesso si lavora gestisce, per esempio in questo caso andare a break even è sicuramente, o anche un po' in profitto, è sicuramente la cosa migliore da fare, ok? sì, assolutamente sì molto interessante però non è un cross che io tendo a seguire questo qui eh. allora io faccio principalmente, vi faccio vedere così, magari per qualcuno può essere interessante, questi mercati qua ok, ve li faccio vedere così, questa è di DG Mm? Questi sono i mercati che io tendo a lavorare di più. Quindi sul Forex ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cambi. Eh, sugli indici ho 1 Eurostox, 2 Germany DAX, 3 il nostro. America 4, America 5, America 6, quindi ho 6 cambi, 6 indici, poi ho oro, bam, petrolio, bam, quindi materie prime 1, 1, e poi ho bitcoin, bam, quindi ho questi tre mercati. Poi ci sta che magari tradando bitcoin faccio ethereum a volte, oppure tradando l'oro faccio l'argento, perché magari è una situazione più chiara, sono due mercati molto simili. I mercati sono correlati. Poi no? Alcuni mercati sono proprio molto molto simili. Alcuni mercati quindi vi danno dei supporti. però se devo prendermi la mia lista che mi porterai, mi dicono: devi farti una lista di al massimo quanti mercati sono? Questi? 6, 6, 12, poi abbiamo 13 uh, 14 15 perfetto, Di massimo di 15 mercati. No, uh, che vai in un'isola deserta, <ride> non puoi avere altri mercati questi ok? questi qua li porterei con me per tradarli, mm? questi qua sì. Sergio dice Australia dollaro, bene, andiamo a vedere che cosa fa Australia dollaro, tanto da capire qui come siamo messi. Mm. Allora, Austria ha un trend short, tra l'altro un mensile, guardate qua, bellissimo, va bene, giornaliero, sì, anche questa Sergio è assolutamente una falsa rottura, bravissimi, quindi non è difficile poi, eh? abbiamo dei massimi, abbiamo massimo, qua, qua, qua, qua qui fa questo, no? questo massimo in, in swing, lo rialza, fa finta, dovete farvi la domanda, che cosa è successo? Fa la finta di salire, rompe i massimi e poi in volatilità rientra. E vi dico anche che questo qui, probabilmente, lo preferisco anche all'australiano. Eh, scusate, all'euro. Scusate. All'euro-dollaro. Eh? Avete capito? Questo è bello, bello. Quindi... Assolutamente interessante eh, perché ci dà insomma un ottimo, un ottimo spunto operativo con la falsa rottura. Quindi Sergio assolutamente sì, ok? Sono d'accordo con te. Questa è una classica falsa rottura in tendenza, mi piace. Eh? Sto vedendo se c'era qualcosa ma non vedo altre simili qui. Guardate questa long ragazzi. Guardate questa long. Drive. Sto cercando di vederle con voi, eh? ripeto. Io vado proprio a ruota libera. Guardate qua. Uh, vabbè, doppio minimo, qua c'è dell'altro. Bene, primo swing ripartenza, falso movimento, boom. Recupero in volatilità, falsa rottura. Si acquista qui, paracadute qui, si gestisce. Ok. Queste, se vogliamo, sono tra le situazioni più redditizie sul mercato, ok? Quindi non si tratta il primo pullback, ma si tratta la false breakout, la falsa rottura del, del pullback. Queste robe qui, ragazzi, non le, vedete, non le trovate da nessuna parte, eh? ve le dico io, è trading vero, è quello che faccio io. Non le vedete da nessuna parte, sono cose che ho visto negli anni di tanto studio, tanta esperienza, eseguiti, fare, stare, fermi a volte, a volte fare, a volte prendere stop, a volte gestire la posizione, a volte fare dei bei profitti, fare trading. Okay? Allora, Silvia dice, Arduino fra questi mercati su cui operi ne hai alcuni che ti piacciono particolarmente, nel caso perché... Ma come ti ho fatto vedere, quella lì è la lista principale perché è la lista che io trado da sempre. Quindi bene o male, chi più chi meno, eh, sono mercati che ormai, devo dire, conosco un po' come le mie tasche. Cioè sono proprio le cose che io faccio. È ovvio che facendo daily e weekly eh, vado ad avere una lista un po' più ampia. Se uno fa, se un trader bravo, fa intraday, già due o tre mercati sono già, tanti, cioè sono già giusti, va bene. Io ovviamente facendo delle cose un po' più tranquille come operatività, eh, seppur sempre nel breve termine, però sto dentro qualche giorno, magari o qualche settimana, eh, per me avere un po' di diversificazione è importante, quindi avere un po' più mercati sui quali ogni giorno e ogni settimana ragionare e farmi la mia view e magari trovare degli spunti è, eh, non voglio dire, cioè è necessario, è necessario, è Quindi quelli lì che ti ho fatto vedere sicuramente, poi se vado sul mondo delle azioni per esempio a me piacciono i titoli italiani, infatti abbiamo anche un servizio su, su, su Forex che si chiama Stock Insider dove lavoriamo principalmente sul mercato italiano, preferisco questi i titoli americani eh, o alcuni titoli europei per esempio Euronext, Francia eccetera eccetera. Eh, li reputo un po' più con dei movimenti più sani più, più, più che riesco a gestire meglio quindi eh, più, più, più, non voglio dire più prevedibili non mi piace la parola ma diciamo capiamoci: no? più, più tecnici più non lo so, mi, mi piacciono di più quindi se, se devo prendere quelli, però non ho un mercato preferito cioè, cioè il mio mercato preferito è quello che in quel momento magari inizia a avere un trend buono capito Silvia, quindi per esempio l'euro dollaro degli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo è un mercato secondo me d'oro Uh, il, dollaro, il dollaro yen, assolutamente. Anche il New e l'Australia. In realtà, tutte queste valute, Dollaro Canada, ultimamente, insomma, uh, anche se ho fatto degli, degli ottimi trade quest'anno perché ci guardavo, ho fatto quasi tutti i trade positivi. Penso di aver fatto 6 trade su 6, tutti buoni su uh, Dollaro Canada, però, un po' più difficile da capire. L'SP 500, per esempio, tra gli indici, è uno degli indici, forse è quello che io preferisco. Però sì, non è che mi innamori, C ho questa lista e tendo a tardare questa. Allora Giorgio dice questo che spiega adesso è ciò che sta scritto sul tuo libro, che si trova anche sul sito. Beh c'è anche quelle robe lì, assolutamente sì, però vi dico già, vi faccio vedere, vi dico già, mi spoilero così non vi fate uh, che, i libri, questo qui è della Price Action, sono i miei libri, vi faccio vedere, in realtà ce n'è anche uno in più che è Follow the Winner, ma quello lo trovate solo su Amazon, ed è un, uh, è un romanzo che ho scritto io qualche anno fa, un po' autobiografico diciamo sul trading eccetera questa qui è una collana di tre, quattro ebook che io ho scritto dal 2010 in realtà questo è scritto dal 2009 a, fino al 2017-2018 andranno fuori produzione cioè tra un po' li toglieremo dal sito il primo ebook del 2010 toglierò dal sito mi sembra, non mi sembra avere ormai da anni però lo toglierò perché? perché su certe gestioni dello stop, eccetera, eh, riferisce ancora alle gestioni vecchie dello stop, quindi gestioni più classiche. Quindi sto praticamente sistemando la guida definitiva, inserendo degli inserti nuovi anche insomma riguardando le vecchie cose, sarà la guida definitiva sulla price action 2022. La sto scrivendo proprio in questi mesi, la sto sistemando in questi mesi, scrivendo alcune cose nuove quindi. Eh, andrà sul sito, questi qua si toglieranno quindi non ci saranno più tra un po' e ci sarà solo il nuovo ebook eh, 2022 allora, Vincenzo dice per essere profittevoli dobbiamo anzitutto capire quando stare fuori dal mercato ecco, per esempio già un metodo eh, un metodo che ti fa utilizzare poche regole, inizio detto poche regole ma buone, già questo ti dà un'esclusione di tante cose, già il fatto di non andare sotto il daily, già questo ti fa escludere tante cavolate, tante cose, tanti tante robe che sul mercato insomma, a volte lasciano un po' il tempo che trovano come movimento, ok? è molto importante quello che ha detto in questo momento Vincenzo perché anche stare fermi fuori dal mercato è un'azione profittevole a volte eh? uh, Angelo, quindi quello che è successo oggi agli indici potrebbe essere di buon auspicio per vedere dei long con vola nei prossimi giorni? dei long? ma io vedo un S&P che è in che senso dei long? io direi degli short allora aspetta un attimo che rileggo Angelo grazie no quindi quello che è successo oggi agli indici potrebbe essere buon auspicio per vedere dei long con vola nei prossimi giorni ma dei long dove? domanda Angelo perché io qui ho i miei dubbi che adesso subito ritorni poi può succedere eh? però long qui ne vedo poco Nasdaq è a meno 4, quindi queste cose tutte false rotture, però non ribasso, ragazzi, non, non ci sono, ok? La vola contraria, non so, non è quello che ho spiegato oggi, Andrew, non capisco cosa vuoi dire, non so se non capisco io, però questa è la vola di oggi, in che, in che senso la vola contraria? non ho capito questa è già una falsa rottura di base no? anche Wall Street guardate qua, falsa rottura quindi non, non capisco aumenta la vola quindi continuerà la vola no, non ho, questo, non ho spiegato questo ma non ho mai spiegato questa cosa e la vola contraria non so bene a cosa ti riferisci magari se vuoi spiegarmi meglio cercherei anche di spiegarti a te e a tutti perché non vorrei essermi fra, avere, che mi aveste frainteso sulle mie esempi ok? No, non vorrei avere spiegato non bene ok allora dollar canada sul daily dollar franco, però dollar canada sai cosa bellissimo il movimento però non mi fa questo falso però non mi piace sul weekly ancora devo aspettare devo capire meglio bellissimo il weekly ma aspettiamo ok aspettiamo un attimo però si sì, ci sta dollar franco anche questo incasinato, ragazzi, non prendiamo questi mercati incasinati qua, non hanno trend. Meglio dollaro canada a quel punto, dollaro canada vedi che è già più long, qui ha fatto questo falso minimo, aumenta la vola. Allora, se vi devo dire, prendo questi qui che abbiamo visto oggi, probabilmente l'australiano è quello che preferisco, ehm... e quindi è assolutamente per lo short qui, no? perché il mercato è in falsa rottura, e quindi assolutamente va per essere venduto. Ok, va bene, va bene, ok Angelo, vai, ci sentiamo per quello, tanto tu sei anche iscritto, eccetera, va bene. Ok, allora io eh, spero di avervi spiegato bene le cose, eh, per qualsiasi cosa, comunque potete scrivere direttamente qui sul sito, avete anche il WhatsApp, eh? c'è il WhatsApp, cliccate, scrivete, ci sentiamo, c'è la mail info avete il blog, eh? sul blog ci sono degli articolini carini che sono sempre verdi perché non trado le notizie, le regole del money management, come filtrare migliori segnali correlazioni, perché fare trading, forex, less is more, eccetera eccetera quindi guardate esempi di false rotture eh, ho anche un, un blog qui, scritto qualche mese fa, forse un anno fa, bene andate a vederlo io a questo punto vi saluto. Ricordo che se non siete ancora iscritti al canale YouTube di Arforex. iscrivetevi. Iscrivetevi perché a noi fa piacere avere le iscrizioni. Magari attivate la campanella così almeno riusciamo a essere sempre attivi con voi. E noi ci vediamo al prossimo webinar, ai prossimi video. Sapete che insomma siamo sempre online sul canale di G o sul canale di Arduino, non è un problema seguite tutti anche le live, insomma, IG fa un sacco di cose, quindi seguiteci. Bene, io vi saluto, vi auguro una bellissima serata, buonissima serata, eh, vi auguro una buona settimana, un buon trading simple e alla prossima. Ciao a tutti!